Avete mai avuto un vecchio baule dimenticato in qualche angolo dove non ricordate più neanche cosa c'è dentro? Beh, io ne ho uno. Adesso lo apro, vediamo un po' cosa c'è. Eh, ma sono tutti giocattoli, a quanto pare. Vediamo un po'. Togliamo questo. E adesso vi faccio vedere cosa c'è. Allora, mm, che bello! Un bel cagnolino bianco e grigio bellissimo che faccia simpatica oh questo è un ciccio bello ma sì. eh da quanti anni non è stato pettinato con il suo bel vestitino una salopette verde eh che carino che è anche una bella camicia a quadretti poi vediamo un po' cosa c'è <ride> un ippopotamo Ancora il simbolino della Trudi, è vecchissimo, è stato anche il simbolino. Eh, insomma, sembra più un cuscino che un pupazzo questo, beh, si può usare magari. Eh beh, questa qui è una vestitina, un po' conciata. Oh, un altro botolo, un bel cagnolino. Poi cosa troviamo ancora? Oh, che simpatico, questo è proprio simpatico. È un coniglietto, somiglia un po' al coniglietto, al coniglietto pasquale, vero? Sì, quello che porta le uova nel cestino. Ebbè, eh eh, allora questo qui l'abbiamo già visto poi. È eh, eh, eh, un diavoletto, di qualche milanista probabilmente perché... Letto. Poi vediamo un po', c'è pure un cammello, è un mini giardino zoologico. Cammello con tutta la gobba, carino anche questo. Oh, un altro cicciobello, siamo pieni di cicciobelli, ma questa pare una bambina però, eh. Oh la, là, là c'è pure i mutandoni, Ma che roba. Mutandoni, un bel vestitino. Oh, che azzurri. Ciccio Belli ha sempre gli occhi azzurri, un po' tutte le bambole però. Eh, se ci fate caso, poi vediamo. Ma sembra una copertina per bambini, questa, eh? Sì, con bambi. Qui è crollato un ciccio bello: è caduto poverino. Questo non so cos'è. Boh, un mini vestitino, ma di bambole così. Mi pare che non ce n'è. Poi, eh, questo è proprio il oh, poverino. È diventato orbo. Ma gli occhiettini dove sono andati? Poverino, bisogna raddrizzagli È E eh, questo qui è proprio il classico, classico ciccio bello con il vestitino. Eccolo qua, appunto, di riso forse, ma chi lo sa? Maschiettino, eh? Sì? Poi c'è Vediamo, è un altro co... Oh là là, che scappa! Questo qui... Ah, che carino! Questo mi piace tantissimo! Guardate questo coniglietto! Oh, è bellissimo! Anche col codino... Il codino bianco! Ciao coniglietto, come stai? Va Bene, grazie! <ride> Proprio carino, sì? Oh, questo sì è bello! Guardate, adesso ve lo faccio vedere Questo paperotto qua Aspetta, eh! Devo mettere la mano dentro, un attimo solo. Uh, cosa si fa adesso qui? Vedete che è un'apertura, si mette la mano così e, e cosa fa? Cos'è? La vecchia fattoria, eh? Sì, non sono troppo brava io. Si dice a suonarlo? Posso dire che suona una papera? Eh, va bene. Nella vecchia fattoria. Oh. No, non è così. Oh. Ah, anche per le giacche fa... ok bene e poi beh, questo è un po' più attuale sembrerebbe un casco per andare sul GC e eh, va bene adesso lo chiudo mettiamo qui tutte le bambole in attesa che qualcuno decida oh, mamma povero cicciobello che qualcuno decida cosa farne mm, bada ah, bene ve le fate vedere tutte eh Vabbè, no, ce n'è ancora uno, eccolo qui. Come si chiamavano questi personaggi? C'erano quando era piccola mia figlia. Anche una tasca dietro, non so perché c'è una tasca dietro. Tipo canguro. E eh, questo è uno dei suoi giocattoli, certo. Molto vecchio. Vediamo un po'. Eh, se mi dite, se mi dite come si chiama, perché io non me lo ricordo. Vi menziono nel prossimo video. Va bene? Ciao! Ciao ciao ciao a tutti! Mettete un like, mi raccomando, che ogni tanto vi dimenticate. E eh, chi non è ancora iscritto, se vuole iscriversi, va bene. Ciao! Ops! Chiudiamo il tutto. Si richiude tutto qua. Le cose vecchie tornano al loro posto. Ma io sono molto imbranata e non riesco a chiuderlo. Oh, bene. Eccola. I ricordi sono tornati al loro posto.